Ciao a tutti ragazzi Noi siamo Dynamite X E Marco 007 E oggi continueremo il New Super Mario Bros. B. Allora, nella scorsa parte abbiamo Stiamo cadendo dalla, con... dalla sconveniente. Dalla convenienza, alla sconvenienza, alla convenienza, alla sconvenienza con Todd. Prima era conveniente, poi sconveniente, per... abbiamo fatto tre continue, poi è, è salito con la convenienza, con... grazie alle case verdi, e poi ora ho quattro vite. Sì, oh. ma non hai fatto finire la frase. Oggi... Arriveremo fino al castello di Tamet e lo combatteremo. Perché noi siamo al mondo 8 e non siamo più al mondo 7. Il regno, il regno delle nuvole. Attenzione, eh. c'è una nuvola malefica che potrebbe distruggervi tutto. Malefica? Quella della bella addormentata nel mondo. No. Vai via. Perfetto! Ehi, hey, qualcuno ha esaudito il mio desiderio. Non Dunque, questa vero. è la prima volta che ah. vediamo la maledetta detta lava. Oh, oh, oh cosa non ha saltato? Va bene, tu sei già morto due volte. Se <ride> no abbiamo concluso... Niente. Quarta continua. No, yeah. no abbiamo finito qui. Oh, vabbè, chi se ne importa. No. <ride> Muoviti, prendi il blocco, sgancio la terra! L'altro blog, vai, vabbè, mi ha teletrasportato vabbè, va... lì, non ti ha teletrasportato nessuna pazza, levati Todd, ah grazie, mi hai salvato, forse. Che... Oh, di quelle cacchio di molly, non si dice cacchio, l'ho detto 30.000 volte, magari ma parte da cacchio, una cacchio compilation di tutti ah, i video. No. Anche se che sei Omer che c'è la compilation di Do Tao Tao Tao Prendilo Bene così Prima moneta uh, no, no, no. Non presa No, voglio fare una battuta con la... bella, bella Prima moneta luna presa No, prima moneta bella Giusto Beh io finisco da solo il livello non mi serve e eh vabbè, però così mi devi fare una contigua e eh, non la voglio fare. Oh, ecco, pizza moneta. Vabbè, come vedete io... Spettila sto... di morire così. Non sto morendo così. Bravi. Hai preso un casino di danno Non preoccuparsi che non mi arriva un met meteorite Non dire che il buon non esiste. Ah oh, Madonna. Quanto ti odio? La tua quinta continua. Yeah. No, sesta! Sesta! Bravo! Ok! Yeah! Mi ero dimenticato di, degli altri due, pensavo che questa fosse la quarta. Scemo! si sì, unito! Un unisto! Eh che te ne vai sotto di me? perché, perché Ho detto! Io stavo prendendo le cose. Non mi schiacciare il blocco che dice una moneta. Prendila. Bravo. E adesso no. fuga fuga tattica. Sono invincibile. Vai. Che fai? <ride> <Wow>. <ride> Sopravvivo solo se salto su di te. Lo sai che, che ti ho lanciato il guscio le e tu l'hai calpestato al volo. Sì. Siamo tipo so. in Super Mario Maker devi saltare continuo e levati da sotto di me ho detto levati vai cammino corri, corri corri corri dai cammino corri corri corri corri prima qui che fai? prima qui e c'è la moneta stella non è vero lì stava la moneta stella fa niente muore spezzone? no tanto bisogna rifarlo c'è l'uscita segreta non sai perché c'erano due uscite c'era pure quel lato lì eh perché lì stava la terza metà stella forse allora vediamo di confermare cioè vediamo nel caso vi mettiamo lo spezzone vabbè no no lo spezzone tanto non l'abbiamo presentato Allora, solo, uh, solo in che vi facciamo gli spezzoni allora... taglio ok taglio. siamo tornati vai passa oh. Oh, andiamo! Imbollati! No. Ah, no! Ma ci devi far morire di nuovo! Ci siamo! Ci siamo! Sì, no. sì! Vai, sì. entra! Dai! Ce l'abbiamo fatta dopo otto vite! Vieni qua! Non c'è nessuna uscita segreta! Ah tu, tu ci hai fatto rifare a livello abbiamo perso un casino di vite e io ho rischiato di fare una una, una continua e ci hai fatto, da... fatto perdere 20 minuti per, per, per una cacchia di uscita segreta che non esiste <ride> Vabbè questo livello è più veloce Le ultime parole famose <ride> Le ultime parole dell'isola dei famosi Un top in caprivo <ride> Aspetta Oh no Sì ma io qua eh, morivo sempre E grazie Se tu prendi tu i power migliori a me lasci la spazzatura Eh sì perché tu fai schifo ah. Ah, non hai buoni riflessi, Marco. Io vediamo Ma se, se ti metti un pentolone di lava. Chi c'ha i riflessi? Eh? Non c'hai buoni riflessi? Fai che schifo. No. Grazie, Marco. Mi ha salvato la vita. No, nulla. No, no. no, no. Vai, Marco. Vai, Marco. Aspetta. Ma no. No, no. Ah, dai, lì non c'è niente e poi potevo, potevi risparmiarti di prenderti quel danno non ho visto è comunque è troppo lento camminare Mario mangia 30 kg di pasta al giorno non dovevi camminare sui tapirulami tu hai camminato sui tapirulami e potevi evitare oh è eh, però dai che cosa diventa metti in mezzo e li volevo prendere poi Sì, vabbè sulle. certo ne volevi prendere uno non bene aspetta che c'è un'uscita, c'è una cosa no, no, no. la cosa, la, la, la cosa stella Vai, usciti. vai da estra ehi hey mario queste monete, dice luigi ehi hey mario queste monete levati ehi hey mario queste monete sono più grandi come si è come c'è stella ah no no, no resta lì salto Marco, ti Pre... pure game over, finora! Continua! Oh. <tose> ok Lo sai che se muori tu noi facciamo game over? Ma non è vero. Ah no, vanno oh no, quelle kill! Scusate, oh, piccio! Oh. Ah, vai, sotto, vai sotto, vai sotto A ognuno il sus Il sus Il sas. Levati il congelamento Bravo Qua non può sapere nessuno Qua tutti Oh non puoi Sasto! No, l'hai bloccato! Cioè, l'hai sbloccato! Non ci interessa. Hai sbloccato un nuovo personaggio. Si chiama Todberto. <ride> Todoberto. Eh, lo sai che esiste Todoberto? To. No, Todberto, totally. ok, qui c'è la terza moneta stella. Moto da prendere, si suppone! No, non è per niente facile. Attenzione ai Goomba! Oh no! Quali mi disse il signor Mario? Io ti ho detto Oh no! Oh! E risalto Big Mommy! Corri, disse Mario! Mario, disse Corrida! Dov'è Mario? Sei un tizio che ti chiama Corri, disse. disse. Aspetta, aspetta, non entrambi. Marco, non c'è un cacchio! la moneta stella provando! Era, era da qualche parte vedi questa per è la no segreta no no no no no no ole, Ale Ale Ale siò. ale, Ale, Ale, no no no no un sacco di gente che non no no no no no puoi incontrare i super <ride> i super i <ride> inoltre e Leolandia ci siamo anche noi io sono tu padre. <ride> ok siamo tornati qua siamo presente subito dopo il tubo oh, no. quello dei pumba Marco non lo fare più c'è il rischio di morte ve lo cercare. ok andiamo non so dove un po'. mi porto, aspetta. Livello 50 di livello. E l'ultima li moneta stella. Starà qua. Di solito ci sono delle cose acrobatiche da fare per prendere l'ultima Ci sono sempre le cose acrobatiche. Non c'era! Oh, dai! Ho capito! Era nel posto delle spalle di tannone, quello lì, l'ultimo. Vabbè. Andiamo. Taglio. Va bene, adesso facciamo un altro taglio, penso. Eh. E, e ci rivediamo sempre allo stesso punto, purtroppo. Ah. Ciao. Ciao. Siamo arrivati, sì, l'abbiamo presa. E eh, era lì. Ok. Brava. <ride> ci penso io. Marco va bene, Oh, la prima volta che Marco prende una vita la è vero! La seconda volta, va bene, se lo concedi. Perfetto, siamo arrivati a registrare. Abbiamo registrato 22 minuti e 15 secondi. Probabilmente voi avete ah, intanto, visto... intanto, scusa un secondo, fammi vedere qua, a questo livello. Qual è? 8,7. Perfetto, allora non lo dobbiamo fare. Per fortuna. A differenza del livello 7-6 eh, Questo qua praticamente è il penultimo livello che dobbiamo fare ora Beh dai ci andiamo a leggere a questa parte Durerà massimo 20 minuti Nooo Sì, questo livello qua mi piace no. Questa cosa sta nel castello di New Super Mario Bros. U del, del mondo 5 È una cosa terribile Faccio io, faccio io Ok, cucci, Non pensavo di morire, non pensavo anche di prenderla, anzi, visto che ero morto. <ride> no, veramente ti ho ucciso io che sono rimasto lì. Marco, aiuto! Muori! Sì, ti ho colpito io. Sì. Eh, sì. Mio. Ah. Bene, allora, aspetta. Questa Adesso soffi. questa parte di vita è importante. Non no, è difficile, basta solo concentrarsi basta e saltare. non avere un Todd tra i piedi. Quella la cosa che non no. manca, togliti. Cos'è? Cos no, basta fare così. Vado io, vado io, tu, tu, tu. Cos si può anche fare da qua? Beh, Faccio qua. io, cammino. Bolla. Aia. Ah, yeah. Cioè, Marco? Ah, basta camminare così non Sì, Oppure semplicemente andavi dall'altro lato, Dall'altro oh. lato dall dove stai no? Allora, qui ci dovrebbe essere qualcosa E invece? Vabbè, c'è appena stata la seconda quindi No, intendo blocchi. Se riusciamo a prendere questo Dopo poi è da tanto che non vediamo Quel blocco là che tu dici che sei bravo Ad usarlo Quale blocco? Il blocco multi cosa? Ah, il coso ecco lì Che fa tanta roba Sì, se sì, sì, la fiche... Via allora, via via, via. Un attimo, non è che non c'è nulla No, voglio... Non volevo... no, no, qui c'è una monta stella forse No, non c'è nulla Un attimo uh, Però c'è qui una monta stella Vado io No, vado io No, no, no, poi io, io. io la so prendere Visto? Bisogna fare pelo pelo con la, la lava Pelo eh, Bisogna toccarsi i baffi di Mario e la lava, quella parte Sirpeo, di... Serpelo Serpelo di Mario Il signor Baffo Il signor Baffo Quanto lo faccio io? Ops Io li odio! Vai, aspettami Vai, torna indietro Nessuno farebbe questo del genere Infatti... Così che in altri livelli non l'abbiamo preso la vita Qua non è importante come Super, tra cioè Super Mario 3D World Che lì dovremmo fare tutte le monete tutte le stelle, tutti i timbri Vabbè io non ho preso già il 100% quel gioco a differenza di Super Mario Odyssey, Mario Galaxy e Mario e Super, Super Galaxy 3D World <ride> Ok livello Easy se avete ghiaccio anche se avete elico vale a prendere schiavo ciao ciao fratello dammi un bacio no. abbiamo tre funghi sì. finalmente in no, ne abbiamo quattro no ne abbiamo tre cinque perché tu hai tolto la testa a battino quanti funghi abbiamo? quanti oggetti? tre più uno del tot no, no no no no mm. ne abbiamo mm. otto i mini funghi non comprano come funghi. Sono tipo. sono tipo degli allucinosi. Ok, adesso, Castello di Kanek! Siamo a 26 minuti. Che ti rendono un bambino. Io lo prendo, Un attimo! E lui? Chi? Ah. Il livello con la, la, la salsa, il formaggio che sale. cosa? La lava? No, non è questo. Questo è quello di, di, di, di, di Mario Bros 2. Super Mario Bros 2. Faccio io? scusa. Ma perché faccio la spoiler agli altri giochi? Perché tanto si... si sa. È uscito dopo. Quindi vai, vai, vai. Bravo. No, non si sa. Le persone... Ero... Tipo qualcuno che ha appena conosciuto qui, qui, qui. Mario. lo sapevo. Qualcuno che ha appena conosciuto Mario. Eh, beh, beh. È un castello, cioè tipo eh. quello spoiler che mi ha fatto togliere mentre stavo editando il video il video, video di, eh, di super paper Mario si sì. non si alza e si mario no, no no uh liscio probabilmente no, se no, faremo no. se faremo un display a, a il portale millenario non penso proprio perché eh. è... come e ci sai, a giusto Marco, eccomi, muori. Mm. Se faremo un display al portale millenario chiameremo così anche il, il primo video, perché lì, no, no. lì il tema principale è il teatro. Quindi no, si ma alza e si pare Non esiste questo. proprio. Marco, sali là e resta fermo. Sto arrivando Marco! A ah mi sa che il, il primo livello di Paper Mario che qui Si chiama si alza e si pare". Quale deve Mario il primo? Sì. Piper Mario. Piper Wario. Aspetta. Un attimo. Scusa. Niente, Se uniamo le, le parole che abbiamo fatto. Aspetta un attimo, è lo senso. Insieme. Cioè, queste sono due delle... Oh, ma... No. No. Sono parole. Resta lì, ti prego. Ecco mi sto arrivando Izamarco, Izza mia, Izza Marco Ciao Marco Come si fa a morire lì sì fa, Si fa, si fa, No, non si fa Adesso non abbiamo certo cioè, Quanto dovevo ricominciare Taglio Ok eccoci Lui è morto di nuovo per causa mia Vediamo se è Mario naturale uh -huh. Ma dai Bravo Marco Mi sa che la sta una moneta stella uh, Va la prendere dai muoviti muoviti fobru <ride> non mi fare scherzi si si si no non scendere faccioio io faccio sento dolore! io sento dolore di funghi a non c'è nulla no c'è c'è nulla non c'è poi tipo non c'è la prima volta che non mi preoccupo fermo fermo lao oh yeah. chi è alla porta? sento suonare qualcuno Qual togliti togliti aspettami aspetta Aspetta! no devo mangiare il poker devo, aspetta. Aspetta. devo mangiare il poker devo mangiare il poker lasciami oh. Eccola, l'ho trovata, è lì, è lì Quella è la terza Qui, qui Elementare Elementare, Watterson. Watterson. <ride> Gumball Ok, allora Oh mio oh. Vado io Vai tu Non lo prendere. Grazie Sì, ma così ho più immunità Sì, ma potevi prendere semplicemente il fiore E eh, vabbè ah stupido, Marco, Marco, stupido, stupido, grasso non sono grasso la tua testa sì, hai la testa grossa, mia bandiera e ora? così yeah, abbiamo questo. questa abbiamo... mi sa che è fatta apposta per trollare chi non lo sa fare è una parte. aspetta che faccio così ho detto aspetta che faccio così Marco, vieni perfetto, andiamo tu l'hai voluto io ti stavo tenendo per conservarti Todd <ride> <Fado, fado ride> la lunga conservazione senza grassi saturi prendi Bravo, ma quindi il boss del mondo 8 è Sarec. Kamek e grazie secondo te chi stava sul castello Sì, ma nel castello Bene, sta Kamek. Kamek. Quindi, quindi nel cas altro quindi castello nel cas ci deve cioè nell'altro ci castello sarà camera, non... ci sarà Kamer ci sarà camera cambiare potenziale si, sì, sarò oh. per Paolo. Marco, eh, sarà fortissimo. Che poi non c'è un castello, c'è una nave eh, Punto è possibile punti, colpiti, aia Motherfucker Mother. ouch, ora you to vado a prendere corri, olle Vai, non Tant è tanto difficile non è tanto difficile? <ride> Il funghetto Andiamo Togli Devo colpirlo mm. E yeah, ora mi posso suicidare No, no, no Una vita a rischio di no. conservazione una vita di Anza, è la ciccia che balla <ride> Che abbiamo vinto noi Vedi? Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo che era il boss? Du, du, du. Perché io non me lo ricordo il mondo 8. Ma davvero? Io invece me lo ricordo benissimo, e lo sapevo già che era lui il boss. E' Bowser. Che Bowser? Ah, e Bowser era è ritirato. E' andato in pensione. E' andato in No no, era no. Bowser era una, era una fusione di tutti i Bowserotti che si è spuso e si è diviso in tutti i mondi. Quindi, nella prossima parte di Kirby Triple Deluxe di Cross, un attimo, no, non chiudete il video, sta la mia, la, sta la mia continua. Sì, shish, e eh, niente, Continueremo. finiremo il gioco. Uh -huh. Mamma mia, che skill! Ho fatto un super salto abitato. Questo è Mario che mangia Todd E ma va? Yeah, ottava Però